mi hanno venuto a prendere la montagna eh? a me a me è cugina è nata pure, è nata Quattranella si chiamava, eh. chiamava, mi sono mancata siamo nati tre con tre vaglioni pure che ci stivano un frate di Romina, è nata cugina è nata che lo conosceva bene e ammazzai qualcuno ci sono nata a prendere la montagna e ci scendono a bacio ma non ci piccetti la pagliata? no, no, no i no, tedeschi mi hai preso? si tanta gente che lo siano messa a noi Però che lavoro, che... che lavoro vi facevano fare, che lavoro mi facevano fare? A me non mi ha fatto c'è una nottata e due nottate e una giornata okay. e me mi hanno fatto fare okay. la pavana, mi hanno fatto la io, ma eh, non so cucina Poi la sera, mi hanno detto, che stiamo io mi stavo là, a la sera, a notte era un brugolo, già questo così, Muglio. quasi buio Arriviamo là e ci possiamo mandare a salutare tutti quanti, gli uomini non lo aveva, gli uomini si chiamano in coppia da casa, è noi, andiamo a caser, con un cristiano dei 50 anni, si è dà porta di mare, mi fanno il guagliare. Ci vuole tempo andare, che la gente è il guardiano. È tutto buono, guarda, ci vuole mandare a salata tutti quanti, nessuno rompeva, dove era un terra. Ecco così. Poi quando funghetti questa sera, la sera, la prima sera, non mi, mi è mangiato e stiamo l'anno, e poi la mattina, e mi ha tutto a giurito fritti, e mi scordo tutto certo. no, ma l'importante è che eh, mi sei scappata. Ma... Eh, poi sì, non si ma... scappato. Vi, vi hanno preso i tedeschi, stavate scollati? No, Sciollati no. ancora non stavamo nella zona nostra. Sciollati ah. ancora non stanno Eh, ma noi alla, alla, alla zona degli altri non ci mai più, mai, sempre nella zona. Eh, si. A miuto a Fauciano, non mi ammi... eh, che si abbriga. A miuto Vabbè, ma no. quella sera stavate chiusi da una parte. E così? Eh, fatemi parlare a me. giuro, Ci diceva, stavate in giù da un giugno, non stavate all'aperto alla porta. E ci stavamo entrando con un nome a C'è cioè, da fare guardiana, la prima sera. Era buono e non diceva niente. Ora io non ho preso. Se facette ore, non è vero che stavano nella campagna, che non lo avevano, E ci mettiamo là. quando ho detto, via tazzo, era un mariciale trovato noi Dice, Tro il un è che aveva là, sempre tedesco, che aveva parlato un po'. E io andavo là, dice, che voluto. Dice, no, niente, è Dicevo, vogliamo sapere il nostro paese, questo stesso come dicevo, ma io non ho capito. Ecco, c'è certe certo attrezzature che si mette, non faccio rire da l'anno. Le cose che saranno, perché io non è giusto, ma io gli ho fatto l'anno. Dicevo, non c'è papà e non c'è mamma. Come ho cominciato, non dice questo. Io mi ha cominciato a impressionare. Dicevo, c'è la pagliola, non c'è mai rimanere, io rimanere la macchina. Se uno di loro non mi ha detto in giambac, ma da meno che gli con noi, e non mi faceva tanto detto di ma... non mi so se che non sono lui e non mi ha fatto tanto che facciati, a ma mi so se, se siete in se non mi ha detto no, gli già sono portati, già sono serviti a ad dose gli Chenai... uomini se siete in una regina da mettere, che la voglia mi dia Dice aspetta, la aspettate, la retta, c'è la davos.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 mi portate là e mi l'anno che lo vivai non ci stavano più. Mi gli Che la femmina è tua stanza?. E gli Che si sapeva? Aggiù rimase la canna, non ci stanno. Ah, dice: E loro allora, mi hanno fatto proprio la zappa buona oggi. E guardi, in corpo a me, che ci stava? E non lavavano ah, Che ci stavano, che stavano, che ci stavano, che ci stavano, che ci stavano, io ci stavano, che ci stavano, che ci stavano, che ci stavano, che ci stavano, che ci stavano, che io? ci stavano, ci stavano, io solo ci rimanevo. Ma sapete là, questo non è niente. E io stavo quasi pure sempre sola. Capo che la cugina, cugina che la che stava con me, invece di stare con me, se ne a paugiano. Non c'è niente a paugiano. io era a casa di quella tavagliola che stava con che stavo con questo. E assieme a un altro pizzo. Ma mia, mia, non lo sapevo, sapeva che stava insieme con me, si mangiava. A sera notte, poi, è a tardi. Dice, ma tu a Puppinella i il barreno, poi, a casa, si sta, all'aria, si sta. Dice, che le sono soffiute, e sono venuto casa. Dice, questa sola è rimasta all'anno. Eh, mamma mia, fai gusto, quando le sono dette, mamma mia, ti danno liberi, si sta a me, non si può più dire che la sono. A mattina poi venne, posso, sul set, e mi metto là. Poi, a sera, poi, stai solo, un coppa qui a sett'anni. Verso quattro a sera, Arrivato qua, mi vuole so. un grasse, con un grasso d'animale, per per tagliare, si vede gli appetti per fanzogna. Cos'è? Capito? Se Allora, io stavo Sempre stata lì. Dalla... Sempre i pesci. Eh. Sempre con due tesci. Eh, una... Oggi siamo due italiani che siamo trovati, sembra di mandare. E natalizzato l'orazzo, aveva natalizzato un po' alla tavola ma i stavo là fuori, vedeva che c'era il gli sei tedesco, che gli sei italiano io riconoscevo un modo di dire, ma non c'era un fratello e io stavo sempre là un mentre c'era uno di chi gli era a mangiare poi non era, poi riservava il e non era lì si un una gli po' alla e un due italiani Diceva, sì, allora io venne a tagliare questo, che lo usavo fa. Facendo dice sai italiano? Come, no? La stessa Maria, mi è stata molto a questo. La stessa Maria dice che sì, sì. Sempre lo sapeva italiano, il cazzo lo porti E io disse: sì, sì, sai e ti amo, ti ti ti amo. E io è certo, vicino a chi? I giappar, è certo, vicino gli italiani. Avessi una ricca cosa, la ah, signorina, che va a tagliare la capa. E certo, gli diceva, che è una paesana. Ma, che male mi diceva che è, che è una storia, che è una che è una lì, non si mette a paura. Dice, che si mette a paura di lui, ma no, e se niente. E questo scrutetto quasi, già, e stava, tagliando su me e, stava in a tagliare insieme con quelli. Sono stati cinati, tutti e tre. E allora, io pensavo, sempre che me ne fui. Sempre che mi ne vado fuori. Stette una mezz'ora buona, stette una parla, tutti e tre, parlavano, tutto cosa. Ma quando sono scrutato e buono, non sapevo cosa più che se ne a mangiare. Era chi gli hanno sei passata, si mettevano a mangiare, e poi mangiavano, bevevano, e poi una cammina. Io mi sussurro. E io mi dicevo, mannaggia, io esco fuori. Se stavano lì, mi dicevano, tu eri, io ti aggiungi, fanno poco d'acqua fuori a e poi ritorna, perché gli aveva una che che gli avevo no? che, Sempre che io posso, come for, non avevo visto che non avevo torni che non avevo che non avevo che non avevo che avevo che non avevo visto che non avevo visto che non avevo visto che non avevo e che non fuori e che non mi visto che non a casa che non avevo la che non avevo visto che non a visto che non avevo visto che non avevo visto che non avevo a che passava avevo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 Como é uma velheta? É a fila de a fila de vida, hein? É a fila de vida, gente. Está vergonhíssimo. Quero vergonhíssimo. Isso só é ele, né? É isso só. corra, mano.